Quando cambia davvero l'atmosfera nel sogno? Quando la consistenza e l'interesse del sogno diventa di una qualità molto più interessante nel momento in cui ci accorgiamo che stiamo sognando? Tanti dicono se mi accorgo di sognare posso far accadere quello che voglio io nel sogno. La mia esperienza è diversa. In realtà a volte ti accorgi di sognare e puoi modificare delle parti di sogno. A volte le puoi modificare tutte a volte semplicemente sai di essere in un sogno e non hai potere su nulla. Ogni sogno è un universo a sé stante, è come fosse una vita intera. Lo è una vita intera. All'interno del sogno abbiamo una storia, un background che spesso è anche molto differente da quello che viviamo da svegli. E se ci ricordiamo della vita da svegli... È come quando da svegli ci ricordiamo un sogno, come un'altra manifestazione, un'altra incarnazione. Allora anche da svegli può accadere qualcosa di parimenti interessante. Se io mi ricordo che questo sogno è semplicemente un altro rispetto a quelli della notte, fatto con i miei tre corpi ma con un equilibrio diverso. Rispetto alla notte. Di notte predomina il corpo dell'anima, di giorno predomina il corpo di materia, dove ci sono anche i pensieri. Ma questo non vuol dire che il giorno è reale e la notte è solo immaginazione, proiezione, scarico di emozioni o quant'altro. Tutte e due sono sogni e hanno tutte e due lo stesso valore. Lo stesso interesse la stessa possibilità di risveglio, di evoluzione, di ricordo. Se io questo me lo ricordo, anche da sveglia, non solo da addormentata, la giornata diventa estremamente più interessante. Questa strada, quella che mi indica la carta, inizia ad unire il sopra e il sotto. Inizia a creare un raccordo tra la notte e il giorno, tra il sentire, notturno, e il pensare, diurno. Prima cosa è lo stretching dei meridiani. Intreccio i pollici dietro la schiena, bene i piedi per terra. Inspiro. ed espirando mi allungo dal basso mi distendo per bene nella schiena arrivo fino alle braccia e alla punta delle dita dal basso respiro Faccio circolare l'aria, espiro dalle dita. Espirando ritorno, cambio, intreccio dei pollici e ripeto. e ritorno stomaco, milza e pancreas mi lascio il tempo di allungare la muscolatura di entrare nella posizione Lascio il tempo agli spazi nel corpo di allargarsi, di allungarsi, di uniformarsi al respiro. Mantengo la posizione o la approfondisco a seconda di come sto oggi e intestino tenue rilascio le tensioni non necessarie mantengo solo quelle che danno la giusta forma al mio corpo, che conducono il respiro nel suo flusso più naturale. Poi espirando, srotolo la schiena, Estendo le gambe davanti a me, mi prendo il tempo ad allungarle bene, Treni e vescica. Dalla pianta dei piedi respiro e mi svuoto. e ritorno inspiro e entro nella posizione mastro del cuore triplice focolare Espirando ritorno, cambio l'intreccio degli arti e ripeto una differente prospettiva, un equilibrio diverso interno. espirando ritorno mi radico bene a terra cistifellea e fegato da terra respiro e allargo lo spazio nel fianco. Mi ammorbidisco, mi stiro, mi distendo. Ritorno al centro e ripeto dall'altro lato. Espirando ritorno al centro. I tre cordi. Inspiro. Espiro. Rattengo. Corpo mente, anima, spirito. Inspiro. Espiro. Inspiro, percepire, sentire, fare i movimenti dell'angelo, sette chakra. Apro alla filatura La cavità smeraldina. I movimenti delle geometrie. Il pentagono. D'accordo. il triangolo le forme, nessuna forma la capacità di vederle, per un attimo insieme. essere tornati al microfono normale, così si sente bene.